Questa è la mia daily routine. Mi lavo la faccia, mi lavo i denti, faccio il caffè e dato che non posso andare al bar a far colazione me lo faccio a casa e faccio l'orzo solubile. Ah, brucia! Questo è un trabocchino. Un tempo avevo le cialde del caffè, quindi usavo la macchinetta, però siamo in quarantena e le ho finite. Faccio un po' di sport. Ok, mi oggi l'ho fatto. Penso a quanto fa schifo la mia vita. Penso che non avrò mai una gioia. Ascolto della musica rilassante. Mi faccio la barba. Infatti ora posso dirlo, buon day, io sono barbuto ma non ho la barba, questa è la mia daily routine Quindi continuiamo, dopo la barba, pranzo con le ultime cose che mi sono rimaste a casa Perché non posso andare a fare la spesa, perché sono in quarantena Parlo con il mio migliore amico Ma com'è che oggi sei così silenzioso? Non parli? Gioco con Pepito Il mio riccio Ciao Pepito È l'ora della pappa I ricci mangiano ovviamente Mangime per riccio E c'è dentro un po' di tutto Quindi lo mettiamo qua Ho appena pulito la gabbietta Perché c'ha il vizio di cagare ovunque Lui va, mangia e caga Lì proprio Fa tutto lì È una curiosità strana Ma i ricci mangiano anche il cibo per gatti Ovviamente quello light Perché tendono a ingrassare molto facilmente Mangiano tantissimo Adesso mi nascondo, così lui prende va, mangia Vai Pepito, siamo tutti con te Vai, dirigiti verso la pappa Sono molto fotogenici Io ogni volta che ho il telefono in mano, la telecamera Pepito si mostra Ti vuoi far vedere? Sei una star ormai, sei una stella Ed è caduto E eh, uno, e due, e eh. Lì. Buono pepito? Quando sto con pepito mi munisco sempre di asciugamano E di scottex Qua a portata di mano Perché come vi ho detto caga tantissimo Io ogni volta che lo prendo in mano Mi caga in mano L'avete visto già il primo giorno Appena ho preso in mano ma cagato in mano E quindi metto sempre l'asciugamano Non perché mi punge Perché lo prendo tranquillamente con le mani Ma perché tende sempre a cagare Ormai è già un po' che ce l'ho E devo dire che è molto molto vivace Rispetto ai ricci che vedo Tipo perché mi vado a vedere tanti video Di persone che hanno ricci e, Tipo gli altri ricci quando fanno il bagnetto perché l'altro giorno gli ho fatto il primo bagnetto Si chiudono, si mettono a testa in su E galleggiano tranquillamente Si scialano invece lui nuota tantissimo Saltava Ciao Pepito ho visto che vi è piaciuto un sacco Quindi sono stra stracontenta I ricci dopo un po' che ce li hai Comunque si fanno l'abitudine Si abitano al tuo odore Infatti quando io mi avvicino alla gabbia Difficilmente si fa nascondere O, o scappa Invece quando va qualcun altro Tipo magari io non a casa Così Quando magari per vederlo Lui si nasconde sempre Non si fa vedere È meglio così Perché io sono tipo un po' geloso Guarda un po' chi c'è allora, Ormai sei Pepito la superstar Che spettacolo! Comunque raga è bellissimo Mi sono stra stra affezionato a lui Se qualcuno di voi ha una ricetta e vuole presentarla al mio Pepito, pepito vi saluta. Saluta, lo rimetto in gabbietta così finisci di mangiare. Saluta un po' Pepito, inizia ad annusare. Questi cereali non finiranno mai. Solo chi mi segue su TikTok ovviamente capirà di cosa sto parlando. Questo Pandora di Dicembre penso sia scaduto ma vi assicuro che è buonissimo. Scaduto ma buono. Oh in quarantena ci si deve pure accontentare eh? Facciamola delle routine in quarantena Così faccio vedere alle persone cosa faccio io durante il giorno E anche perché non mi ero ancora espresso su questa situazione Io voglio dirvi, voglio consigliarvi di stare a casa È giusto stare a casa in questo periodo e uscire solo per casi di necessità Quindi se volete andare a fare shopping, se volete andare a ballare No queste non sono necessità Ok no scherzavo Quando c'è la necessità quindi in farmacia da dottore è a fare la spesa Io dovrei andare per esempio a fare la spesa questa situazione mi sta abbastanza stretta perché non sono abituato a stare a casa così tanto tempo e, e per così tanti giorni mi piace sempre fare cose uscire, andare in giro, divertirmi registrare video all'aperto è difficile ma dobbiamo farlo perché prima prendevamo la leggera questa cosa. Però adesso è diventata seria. Per quelli che prendono ancora la leggera queste cose, siete degli stupidi. Perché non bisogna uscire. Anche se tipo noi stiamo bene. Cioè, io sto bene, ok. Anche so solo un po' di raffreddore, ma sto bene. Non esco di casa perché magari trovo qualcuno che ha il virus, ma non lo sa, me lo attacca. Poi torno a casa. Tutte le persone che incontro glielo attacco. E poi va a finire che la quarantena qua ci stiamo tutto l'anno. Io non voglio stare tutto l'anno a casa. E infatti, volevo chiedervi di consigliarmi nei commenti delle serie da guardare. Perché le ho finite. Ho deciso di fare questo video perché poi. Voglio farvi compagnia anche. Infatti sto caricando un sacco di storie post TikTok e cercherò di pubblicare dei video su YouTube anche se sono in casa e non so cosa fare. Detto questo, continuiamo con la mia daily routine. Ceno. Fusilli di mais e riso. Rigorosamente di mais e riso. Solo perché al supermercato era finita la pasta normale. E un bel sugo. Alla ah, safe, it ain't safe. In cucina con barbuto, sempre piaciuto. Che spettacolo. Ecco qua. Credo di averne fatta decisamente troppa. Ecco qua. Mm. Quello chef barbuto Non male. Buono sta pasta. In genere a quest'ora mi preparo anche un tè caldo prima di guardare Netflix. E nel tempo libero devo dire che ho anche sistemato la cameretta. Infatti se vedete questa parte prima era dietro il letto. Invece adesso è libero, Ve la faccio vedere Ho aggiunto delle luci Ho messo delle candele Ho messo un po' in ordine tutte le mie cos cosucce Ho messo queste luci Ho fatto un gioco di luci tra il rosso e il blu Ora è arrivato il momento Netflix Io vi saluto Ci vediamo con un prossimo video Spettacolo Giuseppe Barbuto Sempre piaciuto